Sono wow, tornato che, si, che saluto triste Ma Sembra un morto oh, Allora, Black hole Questa è la prima volta che cito un iscritto dentro Chi yeah. è? Vabbè, te lasciamo eh, Questa è la prima volta che cito un iscritto dentro un video Che ha detto che Luigi è morto nei video Ha ragione, concordo con lui Detto questo, oggi, solo questa settimana Sono tornato allora, Questa cosa non è normale Maligno, per favore, maligno, parli! No, ho detto parli, non, non, non zitto. Parli, maligno, dica una cosa. Ciao! Esatto, oggi c'è vinto da ancora. Però solo per... Basta, so, uh, basta, mi sono Allora, solo continua. per oggi la Luigi vs. Angelo avrà anche Vitto da che... Che abusivo, eh. Però... Basta, io esco. Ciao, ciao. Il bello sai qual è. Quale? Il bello sai qual è. Quale? Che se vai vieni qui da me, eh? vieni sì. qua con... Eh, sì, okay. sì, sì. Cioè, è Luigi contro Angelo, zoom, eh? Luigi contro Angelo, e poi a sinistra è Vitto. Così a caso, perché lui è espulso, cioè non c'entra niente nella serie. Infatti il titolo non sarà citato. Ehm, no, come basta, vedi... Eh? Qui mi sa che è stato Vitto da essere il maligno qua a aver creato istruzione Avviciniamoci. Ok, oggi iniziamo con questa sfida. Uh, non va. Ah, il è maligno Luigi. Ok. Oh mio dio, ma chi ha costruito questa cosa? Solo io e Vitto. Perché quello sfigato. Perché non, niente? non fa niente. Stai zitto. Quindi, oggi non ho detto niente perché quel. Vittodan. Cioè il maligno ci ha interrotto. E oggi. Volevo spiegare, oggi faremo questa sfida ostacoli che abbiamo costruito io e Vittodan. cui Vittodan ci darà gli effetti durante la sfida. Vi dirò io il via, ok? Sì, vai. Pronti? Sì. 3, 2, 1. Via, mua, mua, mua. Ma come era? Non lo vediamo... Ah, ok, che okay, deve essere cattivo, no. E non me ne no, frega niente. Difficile. Della tua cattiveria, va bene? No, dai, dai! Perché mi hai tippato? Dai, fai schifo la natura! Allora, tu sei il maligno, il demonio sei. Oh, mi ha dato velocità! Sì! Ti voglio bene, Vitto! No, troppa velocità. Mi vuoi bene? Ti voglio male, brutto no, demonio! No, no, no, no, no. Ma Luigi, già in fondo, no, no, no, no, dacci no, un no. effetto, dacci un effetto demoniaco! No, per favore! No. No, sono morto, sono morto Godo, Bastante. mi dai di nuovo l'evitazione per favore Dai, fare? ma perché rispondo sempre all'inizio io? Mi non dai l'evitazione di nuovo per favore Per favore, dai, non all darmi eh. danno Allora, primo pannello Secondo pannello No, no, no, no, no, no, no no, no, no. Io ero arrivato fino al terzo Anzi, no, l'avevo fi proprio finito. Io al terzo sono arrivato. Sei il demonio o proprio il male, sei. Dammi un effetto bello. Se così no, Luigi se ancora. ne va. Vai via, giù. Okay, allora, si, lui, si qui, lui qui non conosce, quindi è particolare, chiaro? Sì. Facciamo mm, così. Insomma. Ok, andiamo alla mia console da magica. Dammi, dammi un effetto bello. Aia. Ah, yeah. No, ho mi dà Ho detto bello, pure a me lo da. No, no, no, no, no Veleno mi no. Dai, che bestia satanica Lo sto recuperando Grazie, grazie Scusa, come fai ad arrivare direttamente là? Bene, ok Ci sono, ci sono no, Ragazzi, c'è un problema da Qua non No, non posso camminare mi ha ucciso io, non eh, Ma solo a me ucciso. hai ucciso Dai che ce la sto facendo dai, piano no, piano, no, ci... dai, mi ha dato l'evitation! Ah! No, ti okay. odio! No, no, no! Poi... Dai, dai. raga! Guarda, no, io... ah! guarda dove sono arrivato! Guarda dove sono, sono proprio fuori dalla mappa! Esatto, e devi ricominciare! Ah, Caudo. devi ricominciare da capo! ma yeah, uno come fa a vincere così? Forse sono eh. arrivato. Eh, vedi che anche io sono morto, lo dovrebbe rifare. Oh, io sono al parkour, quello lì in vetro. Quello... Eh, sì. No, come il parkour in vetro? No, no, no, sì, ti sì. Devo, devo dare lentezza, aspetta. No, no, dai, ah, così ok, non posso sì. saltare. Dai, non eh, vale. Angelo. Dai. E lentezza. E poi no. io no. super velocità, ultra veloce. Mm. No, dai, eh, tanto mi è finito già l'effetto. Te la le porto in alto Ok No, di nuovo Sono nero. ok La parte con l'evitation devo fare da One hour later. Dai Guarda, no, no. Non posso fare il parkour Alto un blocco e mezzo Cioè, Non posso fare il labirinto ah, in Un blocco e mezzo Ok Ok. okay. okay. Adesso l'evitation mi ha finito Così Dai, ma allora fai schifo ha. No, lentezza sul ghiaccio <ride> No, dai <ride> Ma dov'è Luigi? Sono... Dov'è Luigi? Luigi ha il parcurato un blocco no, no. Ah, come si... Perché Luigi è, no, è stupido È stupido, esatto Perché non, non, sa, come si, non sa come si nuota io so, lo... Non sa come non Con contro Luigi Con contro si nuota Luigi. Eh lo sto schiacciando oh, No, grazie, grazie, levitation Ok, così sono alla parte con levitation Ho finito la mappa Ho finito la mappa No, ma, no, metti. Dentro. No, dai. dai, no, sai dove stavo alla parte con levitation. No, Luigi Do mi ha recuperato. No, no, devo fuggire. Do tutte le cose brutte ad Angelo. No, dai, non dai. vale. Non vale, dai, sei una bestia. Dallo pure a da Luigi, di... che lui sta, cioè, ha vinto. Stava per vincere due volte. Già, Così. io tre, però. No, a me non mi fa nuotare. Okay. Perché Ma non sai nuotare? È diversa la cosa. Ma lo schiaccia okay. qua non al Eh, non okay. sai nuotare okay. okay. Basta darmi cose brutte okay. Ma perché tutte a me? Okay. Ma Luigi okay. le stai dando pure cose brutte Certo, okay. eh, che me le sta dando Il demonio è cattivo Forse per la prima okay. volta Luigi sta al labirinto in vetro Incredibile Sai che con la cecità riesco a vedere meglio il vetro? No, troppo veloce quanto. Ok, okay. vai, vai, okay. vai okay. Grazie che mi hai dato salto Oddio, con l'evitation riesco Ok, ok, ok. No, no, no, no, no, no, ti prego, no. No, no. Mm. Aspetta, dove c'è? devo andare? No. Ah, ma c'è pure un parkour in base. Ah, in allora. No, la parte con i barrier. Che demoniaco <ride> che sei, no? Com'era il parkour? Ah, grazie, grazie mi ha dato l'evitation. Ok, io sono arrivato. Alla fine della mappa, Come? sono morto. <ride> sono morto alla fine. Vabbè, Luigi ha toccato il traguardo. Non è vero, io sì. Eh, niente, Luigi. Aspettiamo, Luigi, vabbè, 10 vabbè. Aspettiamo Luigi, Dieci anni. Aspettiamo Luigi, 10 anni che arriva. Quindi. Arriva, adesso, non è vero. Mappa, no, no, no, no ho vinto angelo, io. Angelo. Quindi okay, abbiamo io finito. Io ho vinto. No, fermo. Devi stare fermo. Io sto arrivando lentamente, ok? Allora. Devo fare tutta questa parte qui. Io sono un po' allora, perché la metto Quindi detto io. questo, io ho finito. Con questa musichiesta bellissima, fighissima, ah, mamma mia. Eh, quindi insieme a Luigi aspettiamo a Vittodan C'è il labirinto acquatico. Madonna, la che musica! Che groove! Tutto la sola lo sta facendo. Ovviamente la lasciamo tutto in video È arrivato Incredibile Là in fondo lo vediamo Dai forza che dobbiamo salutare Ce la vuoi fare lui lo conosce, ha costruito lui, sta. Ah! Detto questo, vi saluto. Ciao. No. Ciao.